Allora ragazzi, prima di passare alla scala minore armonica, eh, volevo fare un attimo un piccolo ripasso eh, su quello che abbiamo visto in questo capitolo dei de modi della scala maggiore, le scale modali della scala maggiore, eh, ricordandovi innanzitutto che eh, per assaporare veramente il la scala, il modo, eh, quindi la sonorità, il colore, eh, lo stato d'animo che trasmette una determinata scala, l'esercizio e il modo più, eh, più giusto di studiarlo è quello innanzitutto di andare a ascoltare composizioni scritte, composizioni melodie o giri armonici scritti con un determinato... Modo. Il secondo è suonare le scale su un tappeto, quindi se io studio la scala maggiore e poi la scala liria, eh, posso usare lo stesso tappeto maggiore, quindi facciamo conto in, in sol, studio il sol ionico e il sol lirio, mi metto un tappeto di sol e sento la differenza di sonorità, tra appunto il lidio e, e lo ionico questo è secondo me eh, poi ovviamente eh, si potrebbe studiare appunto le, le, le successioni armoniche e provare anche a, eh, a comporre qualche giro armonico qualche melodia su un giro armonico eh, chi è interessato magari potrebbe approfondire questo, questo aspetto o chi è interessato anche all'analisi armonica di, eh, di Brani sia di classica che non si può, mi può contattare privatamente Non ho nessun problema affrontare tutti questi argomenti in un corso non è, non è semplice, magari diventa anche un po' troppo lungo <ride> e noioso quindi voglio solo in questa ultima diciamo lezione del del capitolo eh, voglio solo proporvi un altro esercizio cioè in uno dei miei esercizi preferiti per lo studio delle scale eh, come avevo detto qualche lezione fa io uso un'applicazione che si chiama Ireal se volete chi è interessato vi mando il link mi mando tutte le informazioni che vuole è un'applicazione che ci permette di eh, comporre, quindi scrivere delle successioni armoniche in un determinato stile. Quindi si può scegliere lo stile, la velocità, gli strumenti. Eh, e scrivere proprio gli accordi con le sigle come vogliamo noi. È il nostro piacere, oltre a trovare una libreria immensa di, di brani già, già pronti per pe studiare. Eh, esercizio che vi propongo oggi, ovviamente poi è modellabile, è modificabile, è uno spunto e basta, ehm, è quello di suonare una tonalità alla volta, quindi vi faccio eh, un esempio, parto dal sol e fa, eh, ho scritto due battute eh, per accordo, nel senso che vado a... Eh, a pensare a tutte le scale eh, modali su Sol, quindi di accordi avrò due battute di Sol maggiore, quindi primo grado, il primo grado de de della scala maggiore, due battute. Poi passo al minore settima perché penso alla scala dorica di Sol, quindi due battute di Sol minore, Sol minore settima Due battute di Sol minore o Sol sospeso bemolle nona per il frigio. Quindi in questo caso io ho messo Sol uh, settima sospeso. Quindi avrò questo. Due battute di Sol major 7 per il lidio, Quindi Sol lydio. Eh, due di Sol settima, Sol misolidio. Poi so, due di Sol minore, se volete potete mettere Sol minore, eh, bemolle 13, insomma l'accordo della minore naturale. Importante non mettere la sesta maggiore, se no. E 2 di Sol semi diminuito per il logno. le ultime due, ancora Sol maggiore e poi io vado cambio di tonalità e vado in Re, quindi per quinte ma si può fare per semitoni, per quarte come volete e ovviamente si può anche eh, poi eh, appunto andare un po' eh, più sul difficile eh, tipo aumentare la velocità, cambiare stile eh, cambiare gli accordi non tutti quindi di una tonalità ma insomma eh, fate partire <ride> l'immaginazione e la creatività eh, eh, se usate questa applicazione vi ripeto se chi ha bisogno di informazioni costa anche veramente il giusto perché la uso da una vita eh, l'avrei pagata molto di più eh, per quanto la sto usando eh, cioè l'avrei dovuta pagare molto di più e eh, vi faccio sentire al volo un giro per come eh, faccio molto lentamente e poi ci si vede per la minore armonica e ricordiamoci di non partire sempre dalla tonica ma ad esempio di arrivare all'accordo successivo sulla nota più vicina andiamo a sentire quindi sol maggiore sono sol ionico Sol d'orico, Sol frigio. posso aumentare quindi un po' la difficoltà è dorico Questo ovviamente <ride> a livello musicale non è proprio il massimo, però a livello di esercizio ehm, a mio avviso è molto molto utile. Quindi ragazzi ci vediamo per la minore armonica, e, ripeto qualsiasi domanda scrivetemi tranquillamente, non c'è alcun problema e vi aspetto allora al prossimo capitolo.